molto ben presente ok buonasera a tutti eh, per chi non mi conosce mi chiamo Chiara Gaggia sono una business partner e una socio comproprietaria della piattaforma GIGOS Stasera qui con me c'è Emanuele Bauco, che è il leader e nonché mio sponsor di questa meravigliosa attività, di questa opportunità, me l'ha presentata a suo tempo. E stasera sono qui per condividere con voi alcune informazioni che potrebbero essere utili per un possibile cambiamento. Faccio partire la presentazione. Mano dimmi se si vedono le diapositive. Dall'inizio... Allora, sì, vanno? Io non le vedo. Sì, sì. Come mai non le vedo? Ah, aspetta, devo forse andare qui. No, c'è qualcosa che. Tu le vedi? Sì, vedo la condivisione. Sì, ma non vedo le diapositive. Oh, mamma mia, scusate. Facciamo così. Chiudo e vado a riprenderle. Scusatemi, ma la tecnologia ogni tanto chi non mi conosci. allora, presentazione fai così ok, adesso l'ho presa dall'inizio ok, adesso si sì, dovrebbero vedere ma non mi confermi Sì, chiara, si vedono ok allora, come vi dicevo, stasera sono qui a presentarvi un'opportunità, un'opportunità che a noi piace definire nel ventunesimo secolo, perché è un'opportunità che abbraccia veramente tutto ciò che sta accadendo in questo periodo, in questo momento storico, sociale, economico, e, ma che abbraccia anche, diciamo, che anticipa il futuro. Quindi eh, vi presenterò un'opportunità, un nuovo modo per dare vita ai propri progetti, ai propri sogni o anche per un semplice cambiamento di vita che personalmente lo ritengo nel ritrovare una sicurezza finanziaria, che è la cosa che penso che a tutti noi, soprattutto in questo periodo, manchi molto. Quindi questa opportunità ci farà capire come creare una nuova fonte di guadagno con le nuove tecnologie. Chi siamo? Siamo un gruppo di persone molto affiatate, io faccio parte del team Cuori d'Oro, è una community che utilizza le nuove tecnologie, come vi dicevo, per dare concretezza ai propri sogni e per, far per avere una crescita anche personale, personale e finanziaria attraverso la piattaforma GIGO. A chi ci aspiriamo? Ci aspiriamo sicuramente a dei personaggi che nella loro vita hanno avuto successo, come succede in tutte le cose della vita. Si guarda sempre chi di noi è riuscito ad ottenere un successo. Vale così nello sport, vale così nel mondo del lavoro, vale in qualsiasi campo. In questa diapositiva noi vediamo degli economisti e degli investitori come Robert Kiyosaki e Warren Buffett, che sono entrambi degli uomini che hanno fatto della loro vita un grande successo. Sono appunto investitori, sono uomini d'affari e non è che ci hanno fatto capire. Ribadiscono comunque che per avere successo, o comunque per avere un cambiamento nella vita, ci sono solo quattro modi per generare denaro. Infatti... Eh, il nostro denaro, spesso, cioè spesso, il nostro denaro da dove arriva? Sicuramente deriva da, per il 95% delle persone arriva da un lavoro dipendente, operaio, impiegatizio oppure da un, un lavoro autonomo come nelle partite IVE. Sono entrambi dei modi di guadagnare, eh, soprattutto oggi, molto faticosi perché per eh, poter porter, eh, portare a casa un salario il lavoratore dipendente deve contraccambiare le ore di lavoro che non sono più 8-9 ma stanno diventando anche 10-11. Il, il mondo del, del lavoro è molto cambiato. Eh, a partire dalla meritocrazia, ai salari, insomma, l'abbiamo sotto i nostri occhi. Per non parlare poi del lavoro autonomo per le partite IVE, che sì un tempo erano il ceto eh, benestante, ma oggi, soprattutto con l'ultima crisi che abbiamo avuto, quella sanitaria, è un settore che ne ha risentito molto, non hanno più quella, quel guadagno a fronte di ore che investono per il loro, eh, per il loro lavoro, per la loro attività. Quindi il 5% delle persone eh, adotta un sistema di guadagno diverso da quello del lavoro dipendente o dal lavoro autonomo. Usa ad esempio un franchising network, che è il nostro caso, oppure abbiamo gli investitori, che sono persone che investono in borsa, in oro e in cripto. Con questi due sistemi, quindi solo il 5% delle persone eh, in tutto il mondo, eh, non è più il tempo che viene scambiato in, per denaro, ma nel caso del network, del franchise, si utilizza appunto le tecnologie, il passaparola, le persone, la, le, eh, la community per ottenere un guadagno e l'investitore usa il denaro per ottenere altri denari e quindi altre fonti di guadagno. Nel nostro caso noi lavoriamo nel settore del network, è un settore che eh, molti non sanno oppure non, non immaginano, che è il settore che fattura più di tutti gli altri settori è un, addirittura quello dell'industria, eh, dell'industria del cinema, della musica, del calcio, del videogame. Io stessa ne sono rimasta sorpresa quando comunque mi sono affacciata a questo tipo di attività e, per un cambiamento mio personale. Quindi il network marketing, ragazzi, è il settore, l'industria che fattura in, di più in tutto il mondo. E anche questo ci dovrebbe far riflettere, ma perché fattura così tanto? Perché il network marketing si basa comunque su una semplicità, innanzitutto sul passaparole, quindi sulla fiducia reciproca. Noi quante volte abbiamo consigliato una pizzeria, un negozio, oppure di andare in un determinato ristorante, in un determinato posto di, di, per una vacanza, portando così nuovi clienti, al, nel luogo dove abbiamo dirottato le nostre conoscenze aumentando sicuramente il fatturato delle, dei vari ristoratori, dei vari negozianti eccetera eccetera e non siamo mai stati pagati con network marketing si, eh, le aziende hanno capito che la migliore pubblicità siamo appunto noi che sulla base della nostra esperienza personale consigliamo ad altre persone e quindi apportiamo nuovi clienti, aumentando così il fatturato dell'azienda stessa ed ecco perché l'azienda eh, ci paga per svolgere questa attività. È un, un lavoro bellissimo, io vorrei aggiungere. Il network marketing si basa quindi sull'acquisto personale di un prodotto o di un servizio, io poi ne sono nel mio caso, io ne sono rimasta soddisfatta lo condivido con altre persone che a loro volta lo condivideranno con altre persone. Ecco che avviene la duplicazione e quindi la costruzione di reti e quindi la costruzione della nostra attività. È il lavoro più, più semplice perché lo facciamo da sempre. Ora vediamo il prodotto. Il prodotto eh, di questa azienda è un prodotto sul quale io vorrei attirare la vostra attenzione perché sarà proprio questo prodotto che ci farà capire le potenzialità di questa azienda ma soprattutto ci farà capire eh, molte cose su ciò che sta accadendo intorno a noi che è successo anche in passato e dal quale oggi avendo queste informazioni che vi darò noi potremo metterci al riparo. Parliamo di oro 24 carati 999 di purezza, quindi la massima purezza, e con questo prodotto noi possiamo crearci la nostra sicurezza finanziaria. Perché? Perché è l'asset più redditizio al mondo. L'oro 24 carati è un prodotto è considerato da sempre il bene rifugio per eccellenza, storicamente l'oro ha dimostrato la sua capacità di resistere a tutte le gravi crisi economiche e finanziarie, anche in questi giorni Vediamo che mentre i mercati stanno risentendo un po' di tutto quello che sta succedendo nel mondo, l'oro 24 carati ieri ha toccato un picco di 52 euro al grammo, quindi è un, eh, ancora una volta l'oro dimostra di superare tutto quello che intorno succede perché è un prodotto che non dipende da nessuno, non è praticamente è svincolato. L'oro 24 carati, parliamo di un noncio, infatti per il discorso che vi stavo facendo che l'oro comunque è da sempre considerato il bene per eccellenza, è un metallo eterno che aumenta il suo valore nel tempo e quindi mantiene il potere d'acquisto, lo vediamo anche da questa slide. Se facciamo un confronto di cosa è successo in 20 anni all'oro, al prezzo dell'oro, Vediamo che se io nell'anno 2000 per eh, acquistare un'oncia che equivale a 31,10 grammi di oro dovevo spendere eh, 300 dollari, nell'anno 2021 abbiamo toccato picchi di 2100. Quindi l'oro in questi 20 anni ha avuto un incremento, una valutazione più del 700%. Cosa che non possiamo dire delle nostre monete Fiat? Le nostre monete Fiat sono l'euro, eh, il dollaro, tutte le monete, che, le valute che ci sono nel mondo. Mi sembra che sono 188. Comunque, tutte queste monete. Eh, cosa succede nell'arco? Nel, cosa nel è successo alla nostra lira, poi al nostro euro in questi vent'anni? Grazie, purtroppo, dovuto all'inflazione. La nostra moneta perde sempre più potere d'acquisto e noi lo constatiamo eh, tutti i giorni andando a fare la spesa con gli aumenti della benzina, con l'aumento del gas, della luce, insomma i nostri salari sono sempre quelli. Il potere dell'acquisto della nostra moneta perde sempre di più perché vale sempre di meno. Con quello che prendevamo ieri, oggi non riusciamo più a prendere. Quindi se prendevo dieci paia di scarpe, oggi ne prendo 8, domani ne prenderò 6, perderà sempre di più perché l'inflazione non si ferma. Perché non si ferma l'inflazione? Perché le nostre monete hanno un'emissione illimitata, non avendo più già dal 1972, come eh, il gold standard, quindi non ha un, un, un asset tangibile, quindi a, a tot parità di oro, che uno Stato possiede, una banca possiede, poteva emettere tot quantitativi di, di monete, oggi, non essendoci più questo asset tangibile, le banche o lo Stato continuano a emettere soldi, ma non garantiti. Ecco perché noi... Perdiamo sempre più potere d'acquisto, ecco perché c'è l'inflazione. Perché purtroppo le nostre monete dipendono troppo dalla situazione economica politica e dalle decisioni delle banche e dalla situazione economica e politica dello Stato. Questa è una mia. Io non sono un economista, ma stando in questa azienda ho, ho cominciato a capire l'importanza di possedere oro 24 carati ed era una cosa che forse nella testa di, di anche nella mia testa era una cosa impossibile. Oggi con la piattaforma Gigos noi, oltre che a venire a conoscenza di determinate cose che ci fanno capire l'importanza, lo possiamo possedere. Allora, l'oro 24 carati è un prodotto che grazie alla legge numero 7 del 2000 è esente IVA. Questa è una cosa che poche persone sanno, perché è un'informazione che se ne guardano bene di divulgare. In un momento, in una società, in un paese dove noi veramente siamo tassati per, su tutto e per tutto, guardate un po' ragazzi, l'oro 24 carate, massima purezza, è esente IVA, ma non solo, non fa cumulo di reddito, quindi non deve essere dichiarato. Quindi nel momento in cui una famiglia, Deve presentare il 730 o un, semplicemente l'ISE per poter iscrivere e usufruire dei benefici che lo Stato ci dà per pagare meno tasse. Ecco che se io posseggo oro, questo non andrà ad fare accumulo ai miei redditi e quindi non inciderà su quello che è il risultato delle, della mia dichiarazio, delle mie dichiarazioni. È una moneta universale, indipendente dal sistema bancario. Anche questa è una cosa veramente molto importante. Quindi l'oro 24 carati ha i suoi pregi. È un bene rifugio perché supera tutte le crisi. Abbiamo visto che aumenta sempre il suo valore nel tempo. In vent'anni è aumentato più del 700%. È esente IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000. Combattere l'inflazione perché aumentando sempre il suo valore e mantenendo il potere d'acquisto, noi avremo sempre i nostri soldi in tasca e quindi ci può assicurare una pensione dignitosa. Ritornando un po' a quello che riguarda la nostra attività, la nostra piattaforma, mi rivolgo ancora, ci rifacciamo ancora a due personaggi che hanno avuto successo. Come? Costruendo reti. Abbiamo Mark Zuberg, non dico i nomi perché io sono un disastro, che ha fondato Facebook, oggi è diventata Meta, e Jeff Bezos di Amazon. Amazzo Amazon sappiamo tutti il potenziale che ha avuto, è partito con un semplice negozio di libri per poi diventare la piattaforma di vendita più grande al mondo. E Facebook è uno dei social che tutti noi utilizziamo, praticamente che ci accompagna durante la nostra vita. Quindi eh, queste, queste opportunità, queste aziende utilizzano le reti e usano le persone. Ma un business per avere successo non solo deve avere quelle caratteristiche, quindi il prodotto o il servizio, un'azienda sana e un mercato, ma deve essere anche un'azienda, un business che ha un, uh, un passato storico, deve essere sostenibile, perché se non ha la sua storicità, non ha un percorso di crescita e di sviluppo, non è sostenibile. Deve essere tecnologica, deve inseguire le tecnologie, quindi utilizzare i social, essere nella rete, perché altrimenti, oggi come oggi, se sì, un'azienda può crescere, ma mai quanto utilizzando eh, internet. E deve essere innovativo, perché io posso essere storico, posso essere un'azienda sostenibile, posso utilizzare le tecnologie, ma che se non sto attenta a quello che succede intorno a me e eh, guardando un pochino oltre, eh, e quindi non innovo quello che è la, la mia attività, il successo non può arrivare, sono destinata un po' a morire. Ecco, stasera noi vi presentiamo la nostra scelta, una piattaforma, la piattaforma Gigos, che ha, appunto ha tutte queste quattro caratteristiche. Noi cre crediamo in ciò che ha superato la prova del tempo, quindi crediamo nell'oro, e in ciò che ha dimostrato la sua affidabilità, quindi l'oro è l'azienda, l'azienda vediamo un, un pochino più avanti. Quindi noi abbiamo creduto nell'oro. Parlando appunto dell'azienda, eh, vi posso dire che è nata 11 anni fa con, eh, come un semplice negozio di vendita eh, di oro 24 carati, oro fisico da investimento, per poi diventare in 11 anni una holding internazionale con sede in Canada, con la società Global Success Management. Appunto l'azienda si è innovata, ha messo in campo piani di sviluppo ha guardato ciò che gli stava intorno, è cresciuta ed è diventata una hold internazionale. Quindi è un'azienda che ha 11 anni di esperienza nel mercato mondiale. 11 anni di esperienza nel mondo delle, della rete di internet equivale a 40-50 anni di un'azienda tradizionale. Oltre 200 paesi al mondo utilizzano questa piattaforma ogni giorno, e siamo 5 milioni di clienti e partner soddisfatti. Mi soffermo un attimino, in questa slide noi vediamo il nostro presidente e il nostro direttore di sviluppo, sono, dei persone, sono due persone che possono, sono tangibili, possono essere conosciute, spesso l'azienda fa eventi in tutto il mondo, purtroppo eventi che sono stati sospesi causa covid ma eh, sono persone molto presenti nella nostra attività venerdì prossimo questo venerdì avremo un incontro streaming yard con il presidente perché è un'azienda che è molto molto vicino a, ai business partner e ai propri clienti quindi è un'azienda reale, concreta in più abbiamo anche degli uffici di rappresentanza in India, in Messico e ci saranno altre aperture abbiamo quattro uffici di rappresentanza quindi è un'azienda reale e concreta la piattaforma online Gigos utilizza il proprio protocollo sulla base della tecnologia blockchain e qui entriamo nell'innovazione in quanto stando a vedere eh, curando un po' quello che sta succedendo nel mondo eh, so che le criptovalute forse in alcuni è, è un discorso un po' fantascientifico oppure una truffa e invece le monete, le, le monete digitali sono delle monete che già in tanti paesi vengono utilizzate per comprare case, per comprare macchine, eccetera eccetera. E anche in Italia, eh, sentivo parlare ieri, che addirittura è stato aperto un portello, uno sportello Bancomat in criptovalute. Quindi è una realtà che non possiamo più ignorare, una realtà che ci, ci sta intorno, una realtà che sarà il nostro futuro. L'azienda attenta a queste cose, ha anticipato un po' i tempi per aiutare noi business partner e noi clienti a arrivare al momento in cui questo diventerà la normalità, essere già eh, avvantaggiati. Quindi ha sviluppato delle proprie monete digitali, entrando così nel profittevole mercato della DeFi. L'azienda quindi ha emesso due tipi di monete, ha messo la Ghost Coin, che è una nostra moneta interna, che ha un prezzo stabile, un Ghost vale 50 bonus, 50 euro, e questa moneta serve solo per le transazioni all'interno della piattaforma. Ha emesso poi la Gigo Coin, che entrerà appunto nel protocollo DeFi nel 2023, è una, un, una moneta che tutti potranno acquistare, ha un prezzo volatile, quindi è un prezzo che aumenta in base alla richiesta è stata emessa il 14 gennaio del 2022, no scusate, è stata emessa a dicembre eh, con un valore di un euro. Oggi, che qui nella slide c'è scritto 14 gennaio, non sono riuscita a aggiornarla. Ma il ah, 26 gennaio, questa moneta vale 6,14 euro, quindi ha avuto un bel aumento. È una moneta di cui ne sentiremo parlare. Quindi averla in anticipo con, dei, eh, con un prezzo agevolato e comunque con un'azienda che mi permette di entrare eh, con tutta tranquillità e conoscere questo mondo che sarà comunque il nostro futuro, è molto importante. Ora vediamo i prodotti e i servizi della piattaforma Gigos. Allora, essendo una piattaforma, eh, le piattaforme ormai le conosciamo tutte perché noi viviamo sulle piattaforme, ok? Quindi facciamo bonifici bancari attraverso le piattaforme, acquistiamo, come abbiamo detto, in Amazon, siamo sui social, vediamo film, vediamo tutto. Quindi la parola piattaforma non deve far paura, anzi deve, mh, dovrebbe solo che invogliare perché è il futuro, anzi è, il, è presente, diciamo. Quindi essendo una piattaforma, essendo un negozio e un'azienda eh, prevede sicuramente la figura del cliente abbonato Okay. Il cliente abbonato può acquistare oro 24 carati con lo sconto meno l'8%, può bloccare il prezzo d'acquisto, poi può avere altri vantaggi come avere il cavo di sicurezza, avere il diritto di, rece eh, no, il diritto di recesso per il business partner, comunque può acquistare sicuramente oro 24 carati con uno sconto notevole e a prezzi veramente importanti poi ha la possibilità di acquistare appunto questa cripto con un interesse annuo del 43%, un interesse veramente molto importante. Considerando il fatto che poi la moneta sta acquistando sempre più valore e nel momento in cui entreremo nel mercato sicuramente avrà un valore ele elevato, faccio a voi, eh, lascio a voi e fare due calcoli un po' a mente quanto potrebbe essere importante acquistare questa moneta in questo momento essendo poi un'azienda una holding internazionale l'azienda ha potuto emettere previ controlli di tutti gli enti governativi essendo canadese eh, dei titoli obbligazionari l'azienda ha già emesso una prima partita di titoli obbligazionari che si è conclusa a giugno e sono dei titoli che sono stati emessi nel 2000, e... non mi sto confondendo un po' con le date, comunque tre anni fa, con un valore di 10 euro. Oggi questo titolo che non è più acquistabile vale 231,10 questi titoli entreranno, entreranno, diventeranno azioni il 31 dicembre del 2025, l'azienda ha un altro progetto di entrare in borsa con l'Aipo che è un'offerta pubblica e da qui al 2025 questo titolo sicuramente aumenterà e ci darà la possibilità di diventare azionisti di questa azienda. Un fattore molto importante di questi titoli è che abbiamo la rivalutazione del costo del capitale. Quindi, anche in questo caso, acquistare oggi dei titoli come il secondo round che adesso vi spiegherò oggi è importante perché essendoci la rivalutazione delle, del, del prezzo, quindi il titolo aumenta. Anche il mio investimento aumenterà di paro passi. Quindi l'azienda ha concluso il primo round, ha, dato la ha emesso una seconda partita che noi chiamiamo round 2. Dando così la possibilità a, ad altre persone di diventare socio proprietari di questa azienda. Ci danno, questi titoli ci danno un interesse annuo in titoli del 18%, anche questo è un fattore molto importante. Sono titoli garantiti dal gold standard, quindi vuol dire che il 50% del valore che io possiedo in titoli è garantito da oro. Hanno un codice identificativo ISIN, che è un codice internazionale, quindi sono dei titoli, sono dei prodotti finanziari eh, rintracciabili. E che dire d'altro, anche questo è un prodotto finanziario che sicuramente ci permetterà, eh, diventando una volta azionisti, di partecipare agli utili di questa azienda. E stiamo parlando di un'azienda che vende oro 24 carati. Oltre che al cliente abbonato, abbiamo detto che è un'azienda che ha deciso di sviluppare, di crescere, quindi aumentare la sua, il suo fatturato grazie al network marketing, quindi prevede la figura del business partner, che siamo non è altro che un cliente abbonato che decide di diventare business partner, quindi decide di avviare una propria attività per poter guadagnare oro 24 carati e quindi eh, utilizzando la rete. Il business partner ha accesso a dei programmi di marketing come il Goal Set e Fratta, che sono dei programmi di marketing che gli permetteranno appunto di sviluppare dei bonus e quindi di guadagnare. Vediamo i programmi, non li vediamo nello specifico perché di questa opportunità eh, è importantissimo capire il prodotto e quindi ciò che questo prodotto ci può dare e quindi eh, le potenzialità veramente di questa attività. Il programma Goal Set è un programma che ci permette di generare dei bonus attraverso lo sviluppo di cluster, che non sono altro delle tavole contabili. Devo fare una premessa, Allora, il cliente abbonato diventa un cliente abbonato acquistando un abbonamento che sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento Line, l'abbonamento Accord, l'abbonamento Pro e lo Smart, che va da 235 euro l'abbonamento più basso all'abbonamento più alto che è di 885 euro. Questi abbonamenti ci permettono appunto di avere tutto quello quei vantaggi che prima vi ho elencato, quindi lo sconto dell'8%, vari servizi gratuiti come il cavo di sicurezza, poter eh, curare il prezzo dell'oro, quindi un blocco di 14 giorni, insomma dei vantaggi molto importanti, ma soprattutto lo sconto dell'8%. Bene, per il business party abbiamo detto che queste, questo abbonamento permette di accedere appunto a questo programma di marketing che è il goal set. Non è, queste tavole contabili non sono altro che delle, è un meccanismo che, eh, dove, nel quale vengono poi eh, inserite le nostre raccomandazioni per poi generare, ci sono dei tecnicismi che adesso non sto a notare. È importante dire che questo programma ci fa generare dei bonus che vanno da 600 euro a 2.400 euro. Allora, sono bonus importanti, se consideriamo che, soprattutto se consideriamo il bonus di 2.400 euro, considerando che potrebbe essere il doppio di uno stipendio normale di una persona. È importante dire che questi bonus possono diventare ciclici e infiniti, grazie al lavoro, alla costruzione della propria rete, grazie al gioco di squadra, eccetera, eccetera. Poi abbiamo il programma Fractal, che noi lo definiamo il programma geniale, perché è un programma che ci permette di generare dei bonus giornalieri attraverso un meccanismo attraverso dei gettoni che ci vengono rilasciati gratuitamente con l'acquisto appunto dei titoli obbligazionari. Quindi l'azienda è stata geniale perché ci ha permesso di acquistare un prodotto finanziario che nel momento in cui diventerà azione ci permetterà di div diventare azionisti di un'azienda veramente importante, con un prodotto importantissimo. Nel momento in cui noi acquistiamo questi titoli, l'azienda ci regala dei... E dei token, chiamiamoli dei mezzi col quale noi possiamo eh, partecipare a un programma gratuito che ci permette veramente di generare dei guadagni giornalieri che sono disponibili in 48 ore allora, come attivarsi nel programma Fractal? Siccome eh, il programma Fractal è sempre stato abbinato ai nostri titoli, eh, titoli obbligazionari LCN eh, avendo inserito la Gigocoin, quindi la, la propria moneta, la propria criptovaluta che ricordo ha una, ci dà una rendita, delle, un, un, sì, una rendita del 43% annuo in cripto L'azienda ci ha permesso di scegliere: quindi, o diventare eh, socio coproprietari e acquistare certificati per avere questi gettoni gratuiti e quindi partecipare al programma che ci permette, appunto, di generare eh, dei bonus giornalieri in 48 ore, oppure attraverso l'acquisto della criptovaluta, quindi della moneta GigoCoin. Per entrare eh, per acquistare questi prodotti ci sono dei paghe, varie opzioni, noi abbiamo inserito dei pacchetti più standard, quelli che vengono utilizzati, c'è cioè un minimo da 450 euro a 3.300, ma veramente questa azienda prevede tantissime opzioni con le quali una persona si può approcciare a questa attività inizialmente e crescere con essa. Non per ultimo, e non meno importante, è il programma di leadership. Essendo un'azienda, eh, come in tutte le aziende, abbiamo i vari processi di carriera. Mentre nel mondo tradizionale la meritocrazia non è più tanto un... Uh, un, come si può dire un eh, elemento a favore delle nostre aziende tradizionali nelle, nelle aziende che operano nel tool marketing sicuramente il programma di leadership è il programma che rispecchia in primis la meritocrazia perché qui l'ultimo entrato può diventare il primo è un programma di carriera che offre bonus passivi e premi che sono appunto utili a raggiungere la vera libertà finanziaria. Perché col programma di leader che noi eh, non solo possiamo avere bonus attivi grazie al programma Goal Set e al programma Fractal, ma potremo ricevere bonus passivi, quindi eh, ricevere bonus da tutta la rete che noi siamo andati a generare. Ok? Questo programma di leadership prevede 15 livelli di carriera, si parte dal primo per poi arrivare al quindicesimo, quindi una, una bella scalata. Ma come si possono utilizzare i bonus che noi riceviamo dai vari programmi di Set Fract e della leadership? Li possiamo eh, convertire in lingotti d'oro, fisico 24 carati, massima purezza possiamo fare una richiesta di bonifico bancario, possiamo comprare le monete GhostCoin o GigoCoin all'interno della piattaforma, possiamo acquistare i titoli ECN, quindi i titoli obbligazionari convertibili in azioni il 31 dicembre 2025, oppure possiamo eh, scambiarli con coupon o codice di attivazione, per l'acquisto di altri prodotti oppure per rendere più dinamico quello che è la nostra attività all'interno. Che comunque già con l'introduzione della moneta a ghost coin, veramente le transazioni, tutto quello che ci riguarda il nostro mondo interno, tra noi business partner, tra noi con l'azienda o tra di noi, veramente avviene alla velocità della luce, perché le monete, le criptovalute hanno proprio questa... Ehm, questo vantaggio, essendo una moneta che non dipende da terzi, quindi non ci deve essere un terzo come una banca, avviene tutto tra due persone sì, in, in pochi minuti. Stavo dicendo un secondo, ma un minuto o due per fare una transazione. Perché scegliere Gigos? Abbiamo detto perché ha 11 anni di esperienza nel mercato online, quindi è un'azienda storica offre un prodotto sicuro di valore con popolarità storica, un prodotto che aumenta sempre il suo valore, supporta e resiste a tutte le crisi, mantiene il potere d'acquisto e quindi ci può dare la vera sicurezza finanziaria. Possiamo acquistare o guadagnare quindi con i nostri soldi o con i nostri guadagni oro nel modo più sicuro e vantaggioso e conveniente, Possiamo ottenere guadagni elevati, rapidi e passivi dai nostri partner, guadagni elevati e rapidi. Allora, un'azienda questa che ha messo in campo veramente un prodotto straordinario, eh, dei programmi di marketing veramente eh, fantastici. Tutto dipende un po' da ciascuno di noi, da, da come noi prendiamo questa opportunità. Eh, di gratis non c'è niente, eh, eh, dall'oggi al domani si posso, si, con questa azienda si può cambiare, c'è chi ci potrebbe impiegare qualche mese in più. Allora non c'è una tempistica, qui diventa, dipende veramente da ciò che noi vogliamo e da ciò che vogliamo raggiungere. Abbiamo appunto programmi di marketing sostenibili, È un'attività, è un'azienda questa che nel momento in cui ha scelto di far parte di, del network marketing, quindi di questa industria e quindi utilizzare le persone, le ha messe anche in condizione di sviluppare questa attività nel modo molto più, in un modo molto sereno, senza stress. Infatti è una cosa che ci distingue un po' da tantissime altre aziende che importantissime, sane e sicuramente con, le loro, eh, con la loro storia. Però questa azienda non impone autoconsumo, quindi noi acquistiamo il nostro prodotto, il nostro abbonamento o il nostro titolo obbligazionario, le monete ghost coin, entriamo a far parte di questa azienda e abbiamo tutto il tempo per sviluppare, per crescere, per formarci e quindi per eh, raggiungere la leadership e quindi fare la scalata. Non abbiamo lo stress mensile di dover per forza raggiungere un obiettivo. Come ho detto prima, tutto dipende da noi, dalle tempistiche che ci diamo, dalla voglia che abbiamo, da quanto crediamo in questa azienda e da, qua, da quali obiettivi noi vogliamo raggiungere. Abbiamo una formazione online gratuita, abbiamo un sistema e un metodo di lavoro. Anche questi sono fattori molto importanti perché eh, chi mi sta ascoltando Sicuramente è perché sta cercando qualcosa e nel momento che cerca sicuramente ha navigato sui social e si è reso conto di come le persone vendono veramente a centinaia di euro magari un pdf di 10 pagine oppure partecipare a webinari per avere delle informazioni e quindi una crescita. Noi con la piattaforma Gigos, con il nostro team, con il, con il team Italia, abbiamo veramente una formazione online gratuita settimanale e poi con i vari team anche a livello individuale. Si ha quindi una crescita personale e professionale perché si impara questa bellissima attività, e, oltretutto lo facciamo da sempre, dobbiamo solo che perfezionarla, dobbiamo, eh, dobbiamo solo capire che eh, aiutare le aziende a crescere se io aiuto un'azienda a crescere è giusto che venga remunerata abbiamo libertà di gestione del proprio tempo quindi è un'attività che possiamo far coincidere con la famiglia con un lavoro tradizionale eh, lo possiamo fare quando vogliamo come vogliamo anche perché le tecnologie oggi come oggi ci aiutano veramente tanto facciamo parte di una famiglia globale quindi un business internazionale mi ha detto che siamo presenti in 200 in tutto il mondo e siamo più di 5 milioni di business partner. Ora, se hai sentito questa presentazione e ti stai domandando come potresti iniziare, come ti puoi avvicinare a questa attività, sicuramente ti dovrai registrare gratuitamente alla piattaforma, alla piattaforma attraverso un codice di affiliazione che ti deve essere dato dalla persona che ti ha consigliato L'iscrizione è comunque gratuita, non comporta assolutamente niente. Nel momento in cui eh, ti sei registrato devi leggere attentamente i termini e le condizioni, l'azienda che lo richiede, bisogna inserire i documenti di, che ci identificano, che ci fanno conoscere l'azienda, quindi l'azienda è in grado di, di sapere chi per lei opera e propone la proprio, il proprio nome nel mondo acquistare uno dei prodotti della piattaforma, quando avrai soddisfatto queste quattro condizioni ti connetterai subito al sistema di lavoro, ti unirai alla tua squadra e incomincerai a creare la tua sicurezza finanziaria. Ci sono rischi? Spesso la gente ci chiede, no ragazzi, rischi non ce ne sono, ce n'è uno solo e se veramente tu credi in questo prodotto e hai capito l'importanza, l'unico vero rischio sarà quello di migliorare la tua vita. Quindi io ti invito ad pensarci, ma di agire ora. La presentazione è finita, torno con voi. Manu, tutto bene? Adesso andiamo a vedere i saluti. saluti la presentazione. Andiamo a vedere qualche saluto, Manu, dopo magari facciamo due chiacchiere. Sì, Maria, andiamo a vedere qualche commento. Gigi, buonasera. Irina, buonasera. Gaetano, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Raffaella, buonasera Carla buonasera, la leader di riferimento la leader di riferimento del Quartino Guaridoro. Mentre Stefano Di Pogno è il leader eh, della, Global, della Global Italia. È la persona che ha fatto conoscere a tutti noi per primo in Italia questa bellissima attività. Stasera ho parecchi leader qui con me. Corrado, buonasera. Era Carla, Carla ci dice che abbiamo dato informazioni preziose, è vero ecco io vorrei Bellissimo. invitare le persone veramente a capire ehm, il beneficio fiscale che noi potremmo avere acquist, avven, eh, possedendo oro. solo da lì la gente dovrebbe pensare che veramente questa, questa piattaforma ci mette al sicuro ci mette al sicuro, ci dà la possibilità di migliorare e ci dà la possibilità di, di, di arrivare a, a, al futuro con le criptovalute, con tutto quello che il mondo sta cambiando ma è già cambiato in modo molto sereno senza pensare che poi potremo anche diventare azionisti di un'azienda veramente, veramente importante insomma un'azienda che ha dei prodotti veramente eh, importantissimi soprattutto l'oro 24 caratteri guadagnarlo non sarebbe male e avere la possibilità di convertire quello che noi abbiamo in oro 24 carati penso che è una cosa che molti di noi non avrebbero mai pensato di poter fare. Andiamo a vedere. Ciao Luca, ciao Patrizia, ciao Iosif. Buonasera, Matteo. Matteo Galleri, è un altro mio video di Firmino. Carmelina, buonasera stasera a tanti, grazie, Maurizio. Angelina. Ecco, mi prendo qualche complimento, dai. Leader, sei sempre impeccabile, grazie Carla. Anche da Matteo lo prendo. Grazie Stefano. Vediamo se... Gigi, ottimo, grazie Gigi. Anche Maurizio, grazie. Andiamo a vedere se per caso c'è... Ah, saluto Iniat. che c'è sempre buonasera, Iñat. Niente, di domande non ce ne sono, eh, le presentazioni vengono fatte in diretta perché le persone comunque possono ascoltare senza magari avere quel peso di, eh, di dover essere interpellati o di magari devo andare in Zoom perché insomma, i tempi sono quelli che sono. Eh, la, la gente è molto sfiduciata per cui tante volte riesce difficile anche sognare. Noi presentiamo questa bellissima opportunità anche il lunedì e al venerdì nella sala Zoom dei presentatori del vari team e quindi ci sarà la possibilità di sentire altre presentazioni. E di seguirci magari un pochino più da vicino, quindi anche con la possibilità di fare qualche domanda. Io ci sono tutti mercoledì, ah, un mercoledì alternato settimana prossima inizierò a farla la mattina, dando così la possibilità anche a persone come donne che sono a casa. Eh, o per la famiglia, o per i figli, che comunque magari stanno cercando anche qualcosa, ma non sanno che c'è questa possibilità. Gigi mi sta dicendo che ci sarà lui venerdì, poi vabbè sui nostri social troverete tutte le indicazioni per poter partecipare, niente, la presentazione io la finirei qui. Vorrei solo chiederti a te mano se vuoi dire due parole e, e poi salutiamo tutti. Allora, innanzitutto Chiara, grazie per questo invito di stasera, per la presentazione, e hai condiviso delle informazioni preziose, come diceva la nostra vita, Carla, e il mio pensiero finale è quello, semplicemente, alle persone che stanno ascoltando, che ascolteranno questa presentazione indifferita, ovviamente, di... Dare la possibilità di crearsi un forum, un piano B, tutto qui, perché visto il periodo, visto comunque quello che stiamo passando nel mondo, di crearsi comunque una, una piccola entrata, non farebbe male. tutto qui. Ma anche grandi entrate, insomma, le prospettive ma ci sono, no, ma è importante crederci e, e a non abbandonare proprio quello che è i sogni. Eh, ah, adesso certo. non voglio prolungarmi nel dire che comunque questa è un'azienda veramente il top è, è un'azienda importante ecco quindi diamo la buonanotte a tutti perché se no io continuo a parlare ah, parlare parlare sì. eh? allora ci vediamo sì. mercoledì prossimo eh, di buongiorno, mattina buongiorno, buongiorno. E rinnovo l'invito a chi volesse risentire la presentazione con altri presentatori anche al venerdì Venerdì prossimo con Buona Gigi. A tutti, allora. Buonanotte. Notte. Ciao Manu, grazie. Ciao.